Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi Mikchia sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto a giocare, non si altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Mikchia su Youtube Se spieghi tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Non si minore Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo che vi porto oggi è un funny glitch ragazzi Un funny glitch giusto per cazzeggiare Per trollare un po' qualcuno Allora per fare questo glitch In pratica dovete diventare CEO Una volta che siete diventati CEO eh, Andate in uh, vestiti Mettete uno qualunque una volta che avete messo i vestiti dovete andare in inventario e richiedere l'attrezzatura balistica, ragazzi. Quindi aspettate che vi arrivi l'attrezzatura balistica. Aspettiamo un attimino che l'aereo butta giù sta cassa l'attrezzatura. Questo glitch ragazzi, è diciamo un glitchetto per trollare qualche amico, no? giusto per cazzeggiare. Non è una good mod, ma è un glitch per trollare perché... Eh, vedrete fra poco in pratica avrete gli stessi poteri del, dello juggernaut ma senza balistica quindi quando avete preso la balistica ragazzi l'unica cosa che dovete fare è sciogliere eh, il sicuro server. dovete ritirarvi da cielo automaticamente vi scomparirà l'armatura la, da juggernaut ma vi rimarranno i poteri del juggernaut o meglio avrete la minigun non potrete cambiare assolutamente arma sarete goffi come il juggernaut ma senza duda. e avrete la stessa resistenza del juggernaut, come state vedendo la polizia mi spara ma non ne diciamo, fa una ben amata sega come se avessi l'armatura questo ovviamente non dura in eterno, dura per il tempo che durerebbe l'armatura del juggernaut è solamente un di glitch giusto per cazzeggiare magari piate un amico e gli dici che ne so, oh via qua, guarda che te faccio vedere e eh, magari stai lì, capito? quello te spara all'infinito e te gli apri il culo per dritto e per rovescio. insomma, per capire, raga, è giusto un funny glitch per cazzeggiare non è una good mod, quindi non vi credete che che dura tutta quanta la sessione in eterno e nulla, ragazzi spero che userete questo glitchetto, funny glitch per trollare qualcuno e farvi una risata con l'amico Detto questo, un saluto a tutti, rimanete fino alla fine del video, un saluto al prossimo video, ciao! Not to fail. That nigga with butt ass for his record to sell My back shot to help Ashanti hit them high notes And Big Ben tore Charlie B more the deep dope Yeah hey,